Di chi è l'intelligenza artificiale, ovviamente a chi come me si occupa di proprietà intellettuale va a stimolare una serie di, di, di interrogativi e di, di curiosità, no? perché di chi è eh, va veramente a, a, a, a incrociare il campo della proprietà intellettuale, ecco io il, non so qua se bisogna usarla R o non usarla, però proprietà nel senso di titolarità, di appartenenza. Quindi a chi appartiene l'intelligenza artificiale e soprattutto cosa intendiamo per intelligenza artificiale? Nella mia presentazione in realtà siamo in accordo con Andrea, mi sono ehm, più soffermato sul concetto di modello di previsione, modello di calcolo ehm, e arrivo alla fine a parlare di intelligenza artificiale lasciando anche un po' di quesiti aperti perché è effettivamente per il mondo della proprietà intellettuale uno dei, dei temi di frontiera. Eh, allora ok qua vabbè ci sono i miei riferimenti come già detto andrea io sono molto attivo in rete su slideshare troverete anche queste, questa presentazione slide anzi stavo per caricarle poco fa ma non sono riuscito perché non lasciava accedere spero che oggi si, si riesca a fare e, ehm, e sul mio profilo slideshare trovate anche tutte le slide di incontri precedenti questo è il libro di cui andrea ha già gentilmente parlato come vedete, software license e data governance, tutelare e gestire le creazioni tecnologiche e in un paio di capitoli tratto proprio questo, questi aspetti. Allora iniziamo da scatole vuote. Allora, eh, devo spostare, purtroppo non mi nasconde, purtroppo. Ecco, mi metto qua in basso perché mi nasconde troppo. Allora. Ehm... Abbiamo una situazione del genere, cioè quando parliamo di modelli di previsione abbiamo da un lato dei dati che vengono inseriti, che vengono dati in pasto a questo modello e dall'altro i dati output, cioè il risultato che questo modello ci, ci offre. E eh, il classico esempio, se noi parliamo di modelli di previsione, è le, il, il modello che permette di fare le cosiddette previsioni del tempo, il meteo, io do al, al modello, cioè predispongo il modello, che è il lavoro ovviamente intellettualmente più complicato, eh, lo predispongo per riuscire a interpretare, e leggere dei dati input che io poi gli fornisco di volta in volta e una volta mh, diciamo messo a punto questo, questo meccanismo, io ho facilmente tutti i giorni o ad ogni ora o quando serve la previsione del tempo cioè gli do da una parte il, il, il, non so, il dato relativo alla pressione atmosferica, il dato relativo alla temperatura, il dato relativo ai venti, lui mi fa un, un incrocio, un calcolo sulla base di quello che io gli ho, gli ho, gli ho detto di fare nel mio modello e, eh, e mi dice se domani ci sarà pioggia, se ci sarà una temperatura di un certo tipo, se ci sarà te, la nebbia. Ok. E allora noi adesso dobbiamo però interrogarci su, eh, da punto di vista della proprietà intellettuale, che cosa, che cosa siano. Prima Andrea parlava di ontologia, quindi prima di capire qual è la disciplina applicabile, dobbiamo appunto capire di cosa eh, stiamo parlando. Um, ok, ecco, questo era un po' il, il, il, il, il ragionamento. Vedete, abbiamo nei dati input, ecco, più propriamente quando parliamo di proprietà intellettuale, non dovremmo parlare di dati ma dovremmo parlare di, di banche dati perché una premessa importante, lo dico per chi non è pratico del, dell'argomento, è che i copyright, il diritto d'autore la proprietà intellettuale non si occupano del singolo dato, del dato crudo, ma si occupano di banche dati, cioè di come i dati vengono raccolti e assemblati e quindi si esercita un diritto di proprietà intellettuale su un dataset, su una banca dati e non tanto su il singolo dato ovvero cioè se io vado a isolare eh, il singolo numerino all'interno di una di queste caselline, il singolo numero in sé non, è, non appartiene a nessuno, diciamo, non è soggetto a diritti di proprietà intellettuale. Se io li organizzo invece in una, eh, anche in una tabella a, a, a doppia entrata, quindi dal punto di vista eh, diciamo dell'architettura molto semplice, però il fatto che io abbia raccolto, abbia. Mh, eh, diciamo impiegato risorse il cosiddetto rilevante investimento per realizzare questo dataset allora mi attribuisce un diritto che è un diritto poi lo vedremo magari più con calma eh, un po' particolare perché si chiama diritto sui generis è proprio il nome che, che, che la direttiva europea gli ha attribuito perché quando è nato questo diritto quando è stato creato non è non, non poteva essere assimilato a nessun altro diritto preesistente e quindi l'hanno chiamato proprio diritto sui generis. Comunque, ecco questo è un po' il, il, il concetto: Vedete, abbiamo dei dataset. So, ipotizziamo che dataset data A siano eh, le, le temperature, dataset B siano eh, che ne so, le forze dei, la forza dei venti eh, o la provenienza e direzione dei venti, dataset C sia la, la pressione atmosferica. Ok, eh, La stessa cosa noi potremmo spostarla su altri esempi, mi sono occupato per vabbè, un cliente per cui lavoro è noto perché ha scritto ovunque, eh, che si occupa di eh, rischio sismico, quindi modelli per prevedere, eh, non per prevedere i terremoti ma per valutare il rischio sismico di, di alcune aree geografiche e anche lì c'è un discorso di dati input e di modellazione e lì i dati input sono diversi, ovviamente hanno a che fare con eh, la, la tipologia di terreno, la, la, la, la, la, la vicinanza ad una faglia, la, la vicinanza ad un vulcano e via dicendo, cioè tutte queste informazioni, il modello le macina e ti dice e se in quell'area, in quel comune, a volte anche su un singolo edificio c'è un rischio sismico del un dato numerico, esce un dato numerico, quindi l'output a volte è un semplice numerino, ma quel numerino lì ha un valore economico molto, molto, cioè molto importante, molto, abbastanza intrigante soprattutto per le, le assicurazioni e le riassicurazioni, cioè se devo costruire una centrale nucleare e, e, e quindi devo assicurare questa centrale nucleare, l'assicurazione vuole sapere al decimale, al decimo decimale quanto rischio sismico c'è in quell'area per capire quanti soldi deve mettere in, in, in gioco per assicurare oppure un ponte, un, una, una infrastruttura molto importante. Quindi parliamo di cose molto eh, eh, eh, centrali per il business di oggi, idem i, i, i, i modelli finanziari. Previsioni che, che, che, che ci dicono appunto se eh, le azioni di quella specifica eh, società quotata possono domani andare in una certa direzione o un'altra direzione. Cioè, mh, è un tipo di eh, creazione intellettuale che ad oggi è davvero eh, rilevante e centrale per il mercato. Però vedete che abbiamo ancora la casella centrale vuota, cioè questo modello non l'abbiamo ancora ben chiarito e riempito. Che cos'è? Allora, si dice ehm, teoricamente che il modello altro non è che una espressione matematica. No? Cioè viene quasi sempre visto che ci lavorano. Allora, nel caso dei, sia, dei, dei, dei dati de, de, delle previsioni meteo, delle previsioni per il rischio sismico, quasi sempre a lavorarci sono dei fisici e dei matematici. No? Quindi effettivamente poi il modello viene. Ehm, viene riassunto, viene trasformato in, una, in un modello matematico. Però attenzione, qua ho messo un bel punto di domanda perché se fosse davvero così, se fosse pura, semplice matematica, allora dal punto di vista della proprietà intellettuale siamo molto deboli. Perché c'è cioè, un principio fondamentale del diritto del copyright e della proprietà intellettuale per cui... La semplice matematica, le espressioni matematiche non sono tutelate da diritto d'autore, perché sono matematica, non, non sono di per sé sufficientemente creative per, per, per, essere, per essere... cioè, non una, la, Il concetto di creatività implica che l'autore ci metta un suo modo di vedere le cose, okay? il suo punto di vista, il suo stile, qua non c'è perché è matematica, quindi... Occhio, sarei diciamo cauto a definire il modello come una semplice espressione matematica, ma allora forse è più una cosa del genere? Questo è un diagramma di flusso, una, potremmo dire una procedura, questo tra l'altro lo dovreste conoscerlo perché questo l'ho preso da uno degli allegati del, di uno dei decreti Covid, dei, dei, dei famosi DPCM, che era uno, quello, quello di, di aprile, in cui si spiegava quando e come saremmo usciti dalle varie fasi eh, emergenziali. E, e, e in effetti è, è già qualcosa di, secondo me, più eh, correttamente applicabile al concetto di, di modello di previsione. Cioè una procedura al, alla quale, appunto, che, che è, come dire, eh, precostituita, e sulla base dei dati che io le fornisco mi, mi tira fuori un risultato. Però anche qua forse ci manca un pezzo, perché quasi sempre questa, questa procedura non è una procedura puramente, come vedete qua, grafica e espr esprimibile in un formato cartaceo, eh, scusate sento un ritorno, sento un ritorno, chiedo a tutti di chiudere i microfoni. Eh, non è una, una procedura esprimibile sempre solo in formato cartaceo e, e, e di diagramma, ma c'è una, una componente software. Cioè quel diagramma lavora in ottica di... Eh, viene poi, diciamo, tramutato in eh, istruzioni software. E quindi il modello teorico in sé e il codice, qua ho messo nell'immagine, come vedete boh, ho preso una stringa di codice Python a casaccio, eh? non, non, ho, non ho contezza di quello che c'è scritto in quelle righe, l'ho presa da un'immagine che si trova in rete, però era, era per rappresentare che il, il modello solitamente è più, diciamo, propriamente interpretabile come un tutt'uno della, della parte teorica che ci sta dietro e della parte software, di sviluppo software e di codice, che poi lo rende machine readable, lo rende processabile da un computer, che è quello che ci serve anche perché sono dati, sono calcoli estremamente complessi che difficilmente si potrebbero fare senza l'aiuto di un calcolatore anche per la massa di dati che gli diamo in pasto quindi ecco, secondo me questa è la corretta, la più corretta interpretazione del concetto di modello adesso però ci dobbiamo chiedere quali sono le le problematiche che vengono poste dal punto di vista della proprietà intellettuale, cioè eh, di chi sono i diritti su queste, su queste tre cose. Anche lì, allora intuito, i diritti sui dati input sono di coloro che fanno dataset A, dataset B, dataset C, cioè di coloro che hanno creato, raccolto e creato la banca dati, il dataset. e. Ehm, e il tipo di diritto che si applica è un diritto sui generi, se lo vedremo meglio, appunto è un diritto su banca, sulla banca dati, sul fatto che, ci sia, che è basato sull'esistenza di un rilevante investimento per la costituzione della banca dati e copre la, eh, eh, il rimpiego di parti sostanziali della banca dati. Anche di là, anche la parte di dati output è tutelata da, da quello, cioè, dal, da, un diritto, cioè da, da un diritto sui generi. Cioè questa, questa tabella di previsione del tempo che viene fornita, quindi è a sua volta una tabella, eh, ed è a sua volta come dire, generata sulla base dei dati input e di quello che il modello ha tirato fuori e di come il modello li ha macinati, e anche essa è una sorta di è un dataset in uscita quindi anche anch essa rientra diciamo sotto l'ambito del diritto sui generis eh, però ecco in, ne, nei vari casi in cui mi sono occupato di questa eh, di questa materia come avvocato quasi sempre eh, queste due parti stanno insieme cioè colui che vende fornisce un modello di previsione non ti fornisce solo la parte software e diagramma potremmo dire ma ti fornisce un tutt'uno, cioè ti, ti fornisce un insieme di eh, dataset di base e di modello, quindi colui che è interessato, appunto, eh, l'esempio che facciamo prima, eh, la, che ne so, o l'emittente televisiva che deve fare tutti i giorni le previsioni del tempo e quindi compra dal fornitore di questo servizio, eh, eh, eh, il modello per farlo, per farlo girare sulle sue macchine oppure l'assicurazione la riassicurazione che vuole sapere se c'è un rischio finanziario un rischio sismico in una determinata zona ehm, o un rischio finanziario in determinati investimenti e solitamente compra tutto il pacchettone cioè compra il dataset su cui si appoggia e il modello il, il, il, il software che genera poi questi calcoli anche perché appunto, e questo gli informatici lo sanno meglio di me, eh, Appunto spesso un, un database e il software che, che macina questi dati sono difficilmente scomponibili perché il dataset viene creato con criteri ad hoc per il software con cui poi deve essere macinato e viceversa il software viene creato ad hoc per interagire e andare a pescare dati da dei dataset che sono costituiti ad hoc. Ok quindi nel, nel, nella, nella situazione più realistica e probabile eh, eh, la più realistica e probabile è quella che vediamo in questa slide cioè il fatto che il, i dati input e il modello ehm, mi chiedono un'approvazione qua scusate mi è comparsa una scritta ehm, devo, devo chiudere delle cose e quindi la situazione più probabile che si verifica è proprio questa appunto dati input più modello come se fossero un tutt'uno e anche qui quindi ci dobbiamo chiedere di chi è la proprietà intellettuale di tutto questo blocco qua ovviamente la risposta più semplice è di chi l'ha fatta cioè nel senso del suo autore però dobbiamo andare a capire bene come la proprietà intellettuale interpreta e allora vediamo un attimo lo dicevamo prima le, I dataset e le banche dati sono, indubbiamente rientrano, cioè, diciamo, nella tutela del cosiddetto diritto sui generis, mentre software e eh, algoritmi, o, o, o, anche lì, cioè, anche parlare di algoritmo è, è pericoloso perché l'algoritmo, se è inteso come semplice espressione matematica, in teoria non è tutelato. Noi abbiamo una, in, in Europa poi la direttiva europea che vieta la, la brevettazione anche di semplice software ma solo di computer, ma permette la, la brevettazione di computer implemented invention, un discorso troppo lungo per, per, per trattarlo oggi, però ecco, visto che abbiamo detto che il modello è un comune con un tutt'uno tra il, il diagramma, il procedimento e il software che poi lo, lo, lo, lo realizza, indubbiamente la parte software e la parte intellettuale di architettura del software che ci sta dietro è sotto diritto d'autore, gli americani direbbero copyright. E invece lato destro vedete l'output, eh, il, il, il risultato che si ottiene, essendo anch'esso un, un dataset, eh, eh, è a sua volta una, un, una banca dati, un piccolo dataset derivato ovviamente che è tutelato da un diritto sui generis a sua volta. La domanda che ci si pone è cosa succede quando invece l'output è un singolo numero, un singolo dato, cioè il rischio sismico è del 4,28%, non so, è un, singolo, un, un dato numerico. Quello è un dato che è tutelabile o no? Secondo i principi generali del diritto d'autore il singolo numero non appartiene a nessuno, è una singola informazione, quindi non è sufficientemente... È complesso e creativo per essere tutelato o da un diritto d'autore o da un diritto sui generis però giustamente chi ha generato quel dato dice caspita però quel 4,28% lo possiamo dire perché dietro c'è tutto, tutto il resto ci sono i dataset che io gli ho dato di input e tutto il lavoro intellettuale creativo e di architettura software che, che, questo modello ha, ha, che, che il modello ha, ha utilizzato per, per poi macinare questi dati, quindi questione non, non, non così semplice da, da risolvere. Ehm, e emergono questi, queste questioni giuridiche emergenti: nel senso che poi quando si tratta di gestire questi dati, cioè fino a qua era una questione puramente teorica, relativa all'ontologia, e al tipo di, di, di diritto applicabile, quindi, appunto, è una questione più da, da, da, da corso di filosofia del diritto o di informatica giuridica, ma poi gli avvocati si trovano a dover discutere di licenze, di, di termini d'uso cioè quali licenze vengono applicate a, queste, ai tre, a diciamo, alle tre colonne che io ho teorizzato nelle mie slide e soprattutto la questione più delicata se ci sono rapporti di derivazione cioè il dataset finale è da considerare opera derivata secondo la definizione più, più nota di, di opera derivata, opera derivata lo troviamo come, come qualcuno magari già sa nel, nel, nelle licenze Creative Commons, no? quindi io di questi temi mi sono occupato quando si parlava diciamo nel dibattito che c'è stato dal 2010 in poi sui op, cosiddetti open data. E quindi quando ci sono open, se, se diciamo, ipotizziamo che questi dataset A, B e C siano degli open data, cioè siano dei dati che io non ho creato, ma ho semplicemente trovato in giro perché sono disponibili liberamente, allora mi devo chiedere se le licenze applicate mettono delle condizioni, eh, impongono delle condizioni sulla derivazione, sulle cosiddette opere derivate. Se impongono delle derivazioni, allora mi devo chiedere se il dataset che io mando fuori, cioè il, dat il dataset output, eh, deve tenere conto di queste, di queste mh, condizioni imposte dalle licenze, perché se è un'opera derivata, allora si porta dietro il problema della licenza, cioè il problema della... Eh, eh, del cosiddetto share alike o, o, o copyleft, come alcuni come si, chiama, si chiama in ambito software si chiama copyleft nel mondo del creative Commons commerce viene chiamato share alike e con tutte le implicazioni che, che, che questo comporta. Adesso purtroppo non possiamo andare troppo a un livello di dettaglio, poi magari lascio un po' di spunti di approfondimento. Però ecco domanda 1 è il dataset output è da considerare opera derivata dei, dati, dei dataset input e poi il dataset output è da considerare opera derivata del modello. Eh, eh, questa quindi in, in, in, in grafica eh, lo, lo rappresentiamo così cioè questo scusate devo spostare ancora perché mi copre la lettura eccomi lì eh, cioè questo il risultato che è quello che poi anche nel mondo business viene viene venduto viene ceduto è opera derivata dei dataset a b e c Secondo me la risposta è abbastanza netta qua, sì, indubbiamente, nel senso che è un'attività, cioè io per ottenere questi risultati non posso far altro che incrociare, e impiegare, reimpiegare, come dice la normativa in materia di tutela dei dati, eh, questi dati, i dati in entrata, quindi indubbiamente al di là del tipo di calcolo che io ci faccio, questa è comunque da considerare un data, questo è da considerare un dataset derivato da dataset A, B e C. Occhio, perché poi le varie licenze hanno una definizione diversa di dataset derivato. E quindi, ad esempio, la Creative Commons Attribution share alike eh, rispetto alla ODBL, la Open Database License, che è la licenza applicata a, a OpenStreetMap. Ad esempio, hanno una definizione eh, diversa e trattano in modo diverso il concetto di derivazione, quindi altra come dire, incognita che si va a sovrapporre, cioè non solo il mondo del diritto, della, delle norme, ma anche l'aspetto contrattuale di come i, i soggetti titolari dei diritti decidono di gestire questi loro diritti e di definire le varie eh, norme interne, regole eh, concrete del, della gestione dei loro, dei loro diritti. Eh, L'altra domanda sembra la stessa la già ma è cambiata, è cambiata qua sotto, ovvero se il risultato, se il dataset output è, opera è da intendere opera derivata del software. Eh, qua eh, sarei abbastanza negativo invece eh, nella risposta, cioè eh, eh, il modello cioè, sta in piedi al di là dei dati che io gli, gli, gli do, quindi se siamo in una situazione come questa... Io posso cambiare i dataset A, B e C e mettere dei data alfa, beta, gamma e eh, ottengo dei risultati diversi con lo stesso identico modello e quindi il modello è un software che, che, che non fa altro che macinare dati ma non crea derivazione quindi se questo, questo blocco intermedio, cioè il modello, ha un certo tipo di licenza, io, non, io che, ho, che sono interessato solamente all'aspetto del, del dato output, non sono condizionato a rispettare la licenza del software, ma solo a, a rispettare le condizioni delle licenze di dataset in entrata. Però abbiamo detto che cosa? Abbiamo detto che nella maggior parte dei casi queste due cose stanno insieme, cioè che i, i, i dati input e il modello difficilmente sono scomponibili o quantomeno poi nel, nel, negli esempi che io mi sono trovato a, a esaminare come legale non succede, eh, è più facile tenerli insieme appunto per motivi anche tecnologici e non solo strategici, giuridici eh, e quindi sì, eh, qua torniamo alla risposta positiva perché ovviamente eh, se questo è un tutt'uno e qua dentro ci sono dati eh, ci sono dei dataset, questo risultato non può che essere opera non può che essere il risultato di un reimpiego di dataset A, dataset B, dataset C, ovviamente con, macinato da, da, da, questo, da questo modello. Però, essendo un tutt'uno, indubbiamente devo tenere in conto questi aspetti. Con una complicazione, che questo tutt'uno sarà rilasciato con licenze diverse, cioè questo avrà una. Licenza che riguarda solo la parte dati è una licenza che riguarda solo la parte software perché? Perché le licenze di software non si adattano bene al mondo delle banche dati e viceversa. Quindi, se io devo licenziare quel blocco lì con un'ottica open, come fa ad esempio quel mio cliente che si occupa di, quell'azienda fondazione mia cliente che si occupa di, di rischio sismico, loro hanno un approccio open, open sia dal punto, del dato, dal punto di vista del dato sia dal punto di vista del. Del, del, del software, e quindi hanno una licenza che è GPL o AGPL ehm, per la parte software, e una licenza che è Creative Commons Attribution, share alike o Attribution e basta. A seconda dei casi, per la parte dati, e non puoi fare diversamente perché non puoi, dire, non puoi scegliere una licenza unica perché. La parte software eh, ha bisogno di una licenza specifica per il software, soprattutto in ottica open, perché se non ci sono clausole che regolamentano il, la questione del codice sorgente, della disponibilità del codice sorgente, allora non viene considerata licenza davvero open source. E stesso che ho discorso dal lato opposto, dati, cioè una licenza, non posso usare una GPL per un, un dataset, perché il dataset è un altro tipo di opera e quindi devo applicare una licenza che sia pensata per i dati, quindi una, una Creative Commons in versione 4.0 le ultime perché le, quelle precedenti non, tra, non trattavano il diritto sui generi oppure la licenza ODBL o altro tipo di licenza open data eh, quindi vedete le, le problematiche non sono poche a tutto ciò perché fino adesso se avete notato io ho parlato di dati diciamo osservabili in natura no? l'esempio del, del rischio sismico e l'esempio del dei delle previsioni del tempo, quindi dati che sono osservabili in natura e che sicuramente non pongono questioni di privacy. No? Cioè, non... Oddio, poi anche lì ci sono stati casi in cui mi hanno fatto notare che se io faccio calcoli di rischio sismico sulla base di singoli edifici, quei singoli edifici in realtà sono anche la residenza di una persona, di un essere umano e quindi sto, facendo, eh, sto dicendo che la casa di Tizio, nome e cognome, oppure anche senza dire il nome e cognome, la casa che sta all'indirizzo X, quindi via e numero civico, che è comunque un dato personale, perché è l'indirizzo di una persona in cui vive un, un, un essere umano, che quella casa ha un rischio sismico molto elevato e quindi faccio aumentare il costo del mutuo al tizio, aumentare il costo della, della polizza assicurativa che questo tizio ha sottoscritto eh, su, sul, sul, sulla sua casa. Quindi... In queste situazioni estreme in realtà a volte anche in quel tipo di calcoli si va a toccare un aspetto di dato personale, però generalmente non succede. Però se ricadiamo invece in una situazione che sovrappone anche il piano privacy, cioè all'interno di quei dataset di entrata A, B e C c'è un, un dataset B che contiene dati personali, e allora la questione si complica perché nel momento in cui entra in gioco quell'aspetto devo tenere conto anche delle norme in materia di privacy e anche delle best practice in materia di trattamento dati personali. Ok, quindi l'abbiamo visto, forse lo dirà la collega che parlerà dopo di me, se quei dataset invece di essere dati relativi alla natura sono dati relativi a, uh, appunto a... Uh, alle preferenze di persone, il classico lavoro di profilazione che viene fatto sui social quando noi facciamo acquisti, navighiamo e via dicendo, oppure dati sanitari ancora più delicato, che okay? è la situazione che stiamo probabilmente forse vedendo più sotto i nostri occhi più che in altri tempi in questi, in questi ultimi mesi, e lì davvero dobbiamo andare oltre a chiederci la, a porci la questione della proprietà intellettuale anche a, a chiederci qual è la base giuridica per il trattamento di quei dati. Cosa non così eh, facile e simpatica a volte da fare. E eh, attenzione, in questo, in questo ragionamento eh, si pone la questione del eh, termine del, del, del, dell'espressione titolare del dato. Perché? È perché il mondo del proprietà intellettuale, il mondo del diritto del, del trattamento dati personali il mondo privacy parlano di, titola, di titolarità in modo a volte molto diverso e che vengono in un modo che però crea confusione e crea, crea equivoci perché eh, titolare del dato diciamo eh, fronte proprietà intellettuale è il titolare della banca dati cioè colui che ha creato la banca dati e lui ha titolarità del della cosiddetto diritto sui generi cioè e diciamo genericamente la proprietà intellettuale sul, sulla banca dati, non sul singolo dato come abbiamo detto prima ma sull'insieme, sull'assemble dei dati. Dal punto di vista invece della del, del normativa privacy non si parla di titolare del dato, se ci pensate, anche se poi volgarmente viene utilizzato, eh, però si parla di interessato per la persona che è eh, appunto portatrice dell'interesse alla tutela del dato, di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento. Okay, il titolare del trattamento è quello che poi in inglese viene chiamato data controller, che è una parola che crea meno equivoci di, indubbiamente, e eh, il responsabile del trattamento è data processor, cioè colui che macina i dati. Quindi, nell'ottica proprietà intellettuale, non è detto che, tornando all'ottica proprietà intellettuale, non è detto che questi concetti siano sovrapponibili. Cioè, titolare del trattamento non è detto che sia il titolare della proprietà intellettuale sulla banca dati, che magari è il responsabile del trattamento che è colui che ha fatto il lavoro intellettuale di creazione e, e, e, e, e, e, e assemblaggio dei dati, diciamo, organizzazione dei dati all'interno di una banca dati, quindi è lui il titolare del, del, della proprietà intellettuale. Ma colui che controlla, cioè che ha i, i, i, le responsabilità poi anche giuridiche fronte, eh, fronte GDPR, fronte normativa privacy, è il titolare del trattamento, quindi occhio a questa, a questa frequente eh, eh, confusione. Infine, eh, sto, sto arrivando alla conclusione, dovrei essere nei tempi, eh, allora, fin qui abbiamo parlato solo di modelli di previsione, come mi come era stato chiesto da, da, dagli organizzatori, però dovendo noi poi arrivare a parlare di intelligenza artificiale si, si aprono un, tutta un'altra serie di, di interrogativi e di, e di criticità, perché l'intelligenza artificiale non è solo un modello a cui vengono dati dei dati e lui ci sputa fuori un risultato, ma è qualcosa che si auto a destra, prende in autonomia potremmo dire, no? è, è, è il cosiddetto machine learning e quindi arriva un punto in cui, e sta succedendo, cioè già, è già stato fatto non solo come esperimento ma esistono ad esempio dei software che creano articoli di cronaca, dei software che creano, che creano atti giudiziari eh, o che creano sentenze, quindi nel mondo giuridico credo che, che Andrea Rossetti abbia dato delle tesi su questi temi ed è un, è un tema assolutamente di frontiera lato non, non informatica giuridica ma proprietà intellettuale ci si chiede di chi sia eh, l'opera creata da un'intelligenza artificiale, cioè un'opera creata da un software, perché alla fine l'intelligenza artificiale abbiamo detto che è sostanzialmente software eh, misto a dati che, ci che le vengono forniti, però appunto essendo un'intelligenza un artificiale poi i dati si li va a prendere da sola a un certo punto, cioè apprende quali sono i tipi di dati su cui può uh, andare a pescare e a un certo punto se li va a prendere da sola sul web, ad esempio. In ogni modo, dal punto di vista, i due problemi che nascono dal punto di vista della proprietà intellettuale sono un'opera creata da un software può avere il requisito fondamentale del carattere creativo e quindi ricadere sotto la tutela del diritto d'autore, cioè può esistere un copyright su qualcosa scritto da un software, visto che il requisito è il carattere creativo, il fatto che ci sia un'attività intellettuale creativa nel realizzare l'opera perché scatti la cosiddetta tutela, no, perché un software difficilmente può, eh, secondo me, può essere portatore di un, di un diritto come quello, come, come, come il diritto d'autore, non, non c'è una vera attività intellettuale. Nello stesso tempo ci si chiede, eh, ipotizzando che, che questo tipo di opere in qualche modo ricadano sotto la tutela del diritto d'autore, ma su quello, ripeto, io sono già scettico, eh, di chi sarebbero poi questi diritti? Cioè i diritti sono di chi? Ovviamente non della macchina, non del software perché non può essere portatrice di diritti, ma allora è di chi ha sviluppato il software o di chi ha fornito al software i dati e gli input? Scusate devo spegnere, è partito un... abbiamo ancora il fax in studio... Um... E quindi è una domanda non da poco, cioè di chi sarebbero i diritti su queste opere? Di chi ha sviluppato il software o di chi ha fornito gli input per, su cui poi il software ha lavorato per generare l'opera? Altra questione delicatissima. Eh, non ho risposte, nel senso che questo è un tema assolutamente di frontiera. Vi eh, lascio però degli spunti di, ehm, di approfondimento. Ho trovato le cose davvero interessanti, tutte vedete molto recenti dal 2017 in poi. Eh, artificial, artificial Intelligence and the Copyright Dilemma. No? Parla di dilemma non a caso, eh, perché, perché se diciamo che, che il fondamento del diritto d'autore del, della proprietà intellettuale è l'attività eh, creativa, assolutamente l'intelligenza artificiale non, non potrà mai essere generatrice di questo diritto. Al massimo al massimo si ricade sotto il famoso diritto sui generis, nel senso che il diritto sui generis non scatta con la creatività, ma scatta con il rilevante investimento. Allora è tutto un altro paio di maniche. ok? E infatti è una delle risposte che vengono fornite dalla, dalla, dalla teoria giuridica. Eh, leggete questi, questi, questi articoli, c'è anche un libro italiano recente di quest'anno di, di una collega Laura Chimiente è sempre, sempre molto, molto brava, ci vede molto bene e si chiede: vedete, il titolo del, del, del, del libro è Diritto d'autore 4.0. L'intelligenza artificiale crea, cioè fa davvero un'attività creativa. Ok, e quindi, appunto, se, se leggete anche lei, alla fine ricade. Sotto, so, so, si dirige verso la guarda verso l'ambito del, del, del diritto sui generi di questo strano diritto che scatta non tanto con l'attività creativa ma con il rilevante investimento fatto da colui che crea la banca dati e in questo caso da colui che ha sviluppato l'intelligenza artificiale che poi genera un dato che poi genera un output. E, ripeto questi sono spunti ovviamente le, confido che qualcuno abbia voglia di leggerli, e concludo con una citazione letteraria. Da diverse settimane questo motivo era diventato motivo musicale era diventato a Londra un'autentica persecuzione. Si trattava di una delle innumerevoli canzoni, tutte dello stesso genere, messe in circolazione a beneficio dei prolet da una sottosezione del reparto musica. Le parole non erano opera di esseri umani, ma di un macchinario detto versificatore. Però la donna le cantava in maniera così intonata da rendere quella porcheria quasi piacevole. George Orwell, 1984. Ho finito qua. Avete i miei riferimenti? Grazie. Confido sì, sì. che vogliate seguirmi e, sì, e gli slide buona. sono licenziati a Grazie. Grazie per i contributi e per le domande. Ribadisco, è sempre più importante fare il framing del problema piuttosto che risolverlo. E mi sembra che il tuo contributo, da questo punto di vista, sia molto prezioso. Hai fatto tu delle domande, ma adesso io vorrei capire se ci sono anche domande dal pubblico, possiamo dedicare... Ah, Andrea, subito ti prenoti... Sì, approfittando della mia Vai. situazione, e intanto magari gli altri organizzano più domande. No, ehm, perché tu, Marco, qui magari mi, mi correggeranno i, i tecnici che sono presenti eh, molto numerosi a questo incontro, ho visto che nessuno ha mollato eh? cioè 62 eravamo all'inizio e 62 siamo adesso quindi non, evidentemente non sei stato noioso Simone in questa presentazione oppure sono addormentati tutti dietro no, questo non potremo mai dirlo in effetti no però scusami è eh, eh, eh, secondo me quella che, eh, che, che va eh, rivista è quella che a me fa un po' più problema rispetto alle cose che hai detto l'idea di sviluppo del software perché tu hai descritto una maniera, la maniera in cui il software si sviluppava quando io facevo ingegneria, che erano gli anni Ottanta. No? Cioè mm -hmm. uno si mette lì, scrive le sue, le sue righe di codice, non c'era neanche la programmazione oggetti all'epoca, insomma, certo, il LISP era una grande figata, ma anche quello fino all'algoritmo. Al ma per, per le poche cose che ho capito di quel sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che è il machine learning, le cose non stanno più tanto così: cioè mm -hmm. non c'è un essere umano che sviluppa il programma. Ma il programma viene sviluppato sulla base dei dati che vengono fatti macinare a un learner, cioè a un, a un software specificamente pensato per produrre... Un pro, per produrre eh, io chiamo catene di inferenze, ma poi insomma, Federico mi dice che confondo un po' le idee perché in realtà ha un significato un po' diverso dall'ambito della logica in cui lo uso io a quello che lo usa lui. Insomma, però produce, diciamo, il, ecco, lo schema che tu hai mostrato qui, no? in realtà non è, oggetto, non è prodotto da un essere umano, ma è prodotto da un computer sulla base no, dei dati che gli vengono dati a da macinare. Allora, la mia domanda è che relazione c'è tra questi dati e il programma che da questi dati dipende in maniera inestricabile, come hai detto tu, no? perché tu l'hai detto, no? vengono venduti come, come un insieme. Però eh, l'insieme di programmazione dipende dall'insieme dati. Se secondo te questo cambia qualcosa in quello che hai detto oppure no? E eh, allora qua siamo il solito problema. Eh, allora, da un lato il problema mio personale è di non conoscere sufficientemente lo sviluppo software. Io passo per uno che, che comunque conosce le questioni software, questioni però, software, no, non livello... a livello tale A da, livello da... Da, da, da, <coughs> da... Scusa, sento un ritorno bruttissimo. Sì, l'ho bloccato, l'ho bloccato. Okay. Ecco, che non di... a livello tale da, da, appunto da... da um andare così nel dettaglio sullo sviluppo software, sulle le, le varie forme ed evoluzioni della, della scienza informatica e lì faccio mea culpa. però sto seguendo un corso di coding for lawyer eh, in questi giorni, <ride> nello stesso tempo invece lato puramente giuridico il, il diritto, la, la, la normativa sulla tutela del software non fa questa distinzione, cioè il, il, il codice cioè, la, la, la, la legge sul diritto d'autore dice che il codice è il, il software è tutelato in forma di codice ma anche in forma di diagrammi preliminari allo sviluppo del software e dice che il software è tutelato in quanto ehm, forma di creazione intellettuale, cioè quindi comunque sottolinea che deve essere software sviluppato dall'essere umano per essere sotto copyright, ok? Ok. Sì. Eh... Poi allora, negli articoli che ho segnalato, eh, c'era anche un riferimento alla storia che non c'entra nulla, ma c'entra cioè, indirettamente. Del, del famoso fotografo, della famosa foto del macaco che si è autoscattato che si è autoscattato un selfie. Eh, non so se qualcuno di voi la conosce, c'è cioè, questa foto di, di un macaco all'interno di, di un parco che ha beccato, ha trovato una macchina fotografica di un fotografo naturalista. Che stava preparandosi per fare un documentario e si è autoscattato lui il selfie quindi ha preso in mano la macchina e se l'è scattata e quella foto è caduta automaticamente in pubblico dominio perché c'è una norma del, del, del, del, del, da un lato c'è una norma del, del, del, del, del copyright act americano che dice che un animale non può essere titolare di diritto d'autore ma poi al di là di, della presenza di questa norma un, un, un, non, non è un vero atto creativo perché l'animale probabilmente non era consapevole che stesse realizzando un'opera dell'ingegno ha semplicemente giocato con un aggeggio che lo affascinava e che aveva dei, dei luccichini no? e quindi ha schiacciato dei bottoni eh, però il fotografo non ha gradito perché dice caspita io mi so, sono stato io quello che si è fatto i, i, i, lo sbattimento di andare di notte a piazzare le videocamere che è stato lì nascosto con le foglie aspettando che arrivassero i macachi eh, è possibile che io non abbia nessun diritto è la, è la, la teoria no? viene chiamata in America la chiamano teoria del, del sudore sulla fronte cioè il fatto che io, io mi sia fatto lo sbattimento genera un diritto però è pericolosissima eh, Andrea perché solo il fatto che uno si sia dato da fare mh, mh, mh, pone un diritto e vuol dire che allora arriveremo a un punto in cui se, eh, se scannerizzo il, un codex del 1500 quindi un libro che il diritto d'autore non l'ha mai avuto neanche quando è nato perché il diritto d'autore all'epoca non c'era solo perché io mi faccio lo sbattimento di scansionarlo allora ho un diritto e questo è quello su cui in realtà si sta discutendo nel mondo della digitalizzazione dei contenuti no? Ah, io sono quello che ha schiacciato il bottone dello scanner allora ho un copyright sulla digitalizzazione questa cosa per adesso non sta in piedi perché il, il, il, il semplice schiacciare il bottone, il semplice avere la macchina che ha generato l'output non, non ti rende titolare di un diritto di proprietà intellettuale. Al massimo ecco, ti rende titolare di un diritto sui generis sul, perché è legato al rilevante investimento, ma deve essere una banca dati, cioè deve essere, devo andare a inserire l'output all'interno di un qualcosa che è organizzato. Poi vabbè è chiaro che basta metterlo in una tabella, basta metterlo anche in una pagina web, un sito web e dico che quella è una banca dati, stupida ma è una banca dati. Però ecco, quello è il massimo che si può ottenere, dubito che si, che si riesca ad arrivare a tanto, poi non so se ho risposto alla domanda oppure ho aggiunto ulteriori dubbi e criticità. È giunto qualche dubbio in più, ma mi sembra che sia sintomatico della situazione in cui ci troviamo, sinceramente. No, nel senso che allora, se tu mi chiedi sul software è chiaro, legge cioè vai a legge la, direttiva, la direttiva europea sulla tutela del software dice che il software è tutelato in quanto creazione intellettuale di un autore, di un essere umano, cioè non il software creato da altro software. Sappiamo, ce lo so, eh, perché come eh, cioè, i, i, i, ci sono opere anche pittoriche o anche grafiche create da software, opere letterarie create da software, no? articoli di cronaca creati da software eh, indubbiamente c'è software creato da software e eh, questa è la sfida che, che, che, che, ci, che si porrà il diritto d'autore dei, dei prossimi Anche anni bello, Scusami, ci sono delle mani, grazie Simone, eh, mm.